Eh, grazie Presidente, ma giusto una parola insomma, nel, in Vietnam morirono molte persone da ambo, da ambo i lati, Però, io ritengo che usarlo collaghi, come esempio in quest'Aula sia pego. veramente di cattivo gusto Però in questo allora, caso mi favoriamo all'ultimo eh, cerchiamo di allora, stare sull'oggetto sì, sì, sì, sì. lo, so, lo so che avete questo tipo di atteggiamento eh, Dunque, vorrei dire che tanta precisione, tanto amore per, per il rispetto delle regole sentito da chi ha approvato i bilanci a dicembre e a luglio dell'anno in corso, mi sembra veramente paradossale. colleghi, ripeto, Allora, noi, per favore, vorrei fare il mio intervento. Grazie, scusi, Presidente. Vada alla dichiarazione allora. di voto. Allora, la dichiarazione di voto è ovviamente favorevole, non vorrei essere interrotto continuamente, però. La, però la la, il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole perché... La scadenza per la presentazione di queste informazioni in via telematica era il 30 maggio. Arriviamo con una rettifica il 31 maggio. E per un giorno entriamo in sanzione e vorremmo rimanere in sanzione per un giorno solo e continuare ad assumere i dipendenti, le migliaia di dipendenti, come abbiamo fatto fino adesso da quando ci siamo insediati. Grazie Presidente. Grazie.